Al posto delle armi primitive hanno messo delle armi aliene, questo mi sembra piuttosto palese. Oh, 75! Uh, figata! Ah, è una granata che rileva tipo i nemici? E io questa la meno, la meno, eh, la meno! Uh, carino. Ciao a tutti i boys, qui è Gamer che farla e benvenuti in un nuovo video. Oggi, ragazzi, nuova season di Fortnite. Siamo ormai nella stagione 7 del capitolo 2. Non vedo l'ora di provarla io non mi sono assolutamente Informato su nulla della season Quindi scopriamola assieme Eh cavolo ragazzi 4 gigabyte non sono pochi Perché mi pare che gli altri aggiornamenti pesassero Di meno ne vedremo delle belle mi sa Allora ci siamo io l'ho avviato, Metto le cuffie e mi tengo pronto ragazzi Sicuramente apparirà qualche Video qualcosa di questo tipo ne sono certo Ok vediamo. Io no, Ragazzi ripeto non mi sono proprio informato Sulla storia quindi non so cosa sia Ok qualcosa con gli alieni mi sembra piuttosto Palese cioè siamo passati dalle armi i agli alieni Cioè proprio così eh. 10.000 anni di storia Nel giro di poche stagioni Ok Eh sì ragazzi Stanno arrivando gli alieni Sull'isola di Fortnite Ok Ah proprio Proprio così ah, Ma qua Rick Scusi Scusi eh Ma cosa No ragazzi Mettono la skin di Rick Io non ci credo Ah Ma sì Se lo portano proprio Ok Va bene Ma, ma quello è palesemente Ma è Sasuke. Ok, season 7 battle pass Vediamo che ci sta Ok, quindi dobbiamo combattere contro gli alieni Ok, era piuttosto palese Nuove armi Ok Ok, sì, sì, ragazzi, sono decisamente nuove armi Ok E abbiamo Rick Proprio così, eh? No, raga, che figata Ma che No, vabbè Scusi Superman Cosa sto vedendo? Allora Allora Cioè, posso dire che è una figata Sembra un po' da Fortnite Kid Però, ragazzi, è oggettivamente una figata c'è cioè, chi dice il contrario e palesemente un tizio che critica a caso. Voi ovviamente ragazzi se comprate il battle pass fatelo sempre solo col codice creatore Fortune, Mi raccomando e se lo fate taggatemi in una storia su Instagram che vi riposto sul mio profilo ufficiale. Andiamo e non posso neanche comprare tanti livelli quindi 9,50 ci sto. Ok, il primo è Chimera, orrendo se posso dire. Mi raccomando ragazzi, all'interno dell'item shop mettete sempre il codice creatore Fortu. Specialmente per acquistare questo Battle Pass. Mettetelo ragazzi perché ve lo davano spesso, mi raccomando. Allora, siamo, siamo calmi, come funziona? Ora per riscattare il Pass Battaglia devi tipo utilizzare le stelle? Quindi hanno cambiato tutto il Battle Pass? Sì! Sì cavolo Per sbloccare la seconda pagina devo comprare almeno 4 risorse di questo Ok vabbè però ha senso ragazzi così almeno scegli ciò che ti piace Cioè sto coso chi, chi se lo prende no? Questo già è più carino poi è molto sottile come skin quindi ci potrebbe molto stare Anche il piccone non è male E vabbè e poi c'è lui Rick grandissimo no raga qua ci devo arrivare per forza Facciamoci un qualche partita in solo senza la pretesa di vincere Giusto per vedere cosa hanno aggiunto Vediamo un attimo com'è stata cambiata la, la mappa È cambiato Sweety Sands Qui a Crag Cliffs e Boney Burbs C'è cioè qualcosa che non va Il centro della mappa è stato cambiato perché credo si siano Portati via The Spire E qui non ho idea di cosa ci fosse prima no? Cosa c'era qua raga? Sarei curioso di andare qua sotto e esplorare un po' la zona Che hanno distrutto però non ho idea delle chest Che ci siano quindi cioè finisce che Prendo le mazzate e basta anche perché non vedo Nulla di particolare se non un cratere folle Ah ok perfetto troviamo subito Un M4 comune però me lo faccio andare Bene, dobbiamo vedere tra l'altro Come è andata ragazzi la questione delle armi Primordiali, perché non ho idea di se l'abbiano Rimosso oppure no, lo scopriamo assieme Hanno rimesso la K? Il crafting si può ancora fare, si può fare il bust Assault rifle, hanno rimesso Il tre colpi, con cosa si fa? Con delle componenti meccaniche piuttosto strane. Va bene, ok. Sì, vabbè. Ciao. Ma proprio così. Ma hanno aumentato il drop rate delle cose. Sono io solo molto fortunato. Diciamo così, per non dire altro. Che bello, raga, Ho rimesso proprio la roba delle vecchie season. Scar, un bel tattico. Eh, ci piace, ci piace, ci piace. Cerchiamo di portarcela a casa. Almeno la prima kill della season. Diamoci uno sguardo. Questo si può trasformare, sì. Si può trasformare in un AUG. O oh, un AUG, ragazzi. Chiamatelo come volete. Io l'ho sempre chiamato AUG. È un po' buggato. Sto coso. Ah, forse qua stanno quei. Così esatto E invece questo in cosa lo posso cambiare? Ah nell'ever action shotgun Ok allora ci sta Ok buona torna indietro È un boss Ok credo ragazzi che sia tipo l'agenzia qui sotto Mi sembra una cosa simile Permesso Cosa? Questo è un fucile di precisione palese Scusa, questo è un lanciagranate Oh cavolo, c'è un tizio sopra, raga Ho sentito una jump o sbaglio? Ho sentito una jump o sbaglio? Vabbè, eh, ragazzi, se devo aspettare qua che qualcuno si smuove non fa niente, cioè, buscio Stavo pure facendo eliminare dovete dire Vi prendo questo E questa che arma è? Pulse rifle Ok ragazzi Al posto delle armi primitive hanno messo delle armi aliene Questo mi sembra piuttosto palese Vediamo un po' questa come funziona mm. È quasi un semi-automatico Perché spara molto lentamente Vorrei capire il danno che fa ragazzi Ma facciamolo la OG ragazzi Lo voglio provare Tanto credo poi Ah non si può riportare a SCAR Ah questo è un problema Le hanno cambiate? O hanno cambiato solo il suono? Che okay, lo vedo Oh 75! 85 godo Fighissimo Figata, figata assurda, raga, l'abbiamo colpito Che cos'è sta roba? Che, che, ah, è una granata che rileva eh, la tipo i nemici? Guys, quanta roba che hanno aggiunto Mi sta a casa a Oh mio Dio, c'è un cecchino serio Mi è arrivata una cecchinata seria Che significa, hanno rimesso i cecchini? Dude, qui sotto c'è anche una vending machine No, è rotta però Sì, c'è una vending machine che utilizza le gold bars Va bene, raga oh, Madonna, l'avevo proprio missato con lo sguardo sto tipo Scappa? Perché scappa? Non è un bot, non è un bot, è solo un tipo, piuttosto noioso Vabbè, easy boy, easy, easy, Oh, buonasera, signori, signori, mi dissocio Siamo calmi, mi scusi, eh, mi scusi, signorina E io questa la meno, la meno, eh, la meno Uh, carino Lo dovevo fare, è completamente inutile Questo è un problema serio Oh, cecchino serio, dammelo Andare questi cecchini, sì Mostrare sulla mappa, va bene Mi è arrivata una cecchinata Mi è arrivata una brutta cecchinata e mi hanno eliminato, dai, GG Bravo, bravo, peccato per la prima win Facciamo una cosa, andiamo a Pleasant Park perché voglio capire perché queste zone hanno il nome particolare. Ci sono gli UFO. Ok, in quelle zone ci sono gli UFO, raga, incredibile. Fucile di precisione, va bene. Ok, me lo farò andare bene. Ma che cavolo? Scusa? Ma cosa? Ok, quei cosi si usano, Quei cosi si usano e ti portano via. Come li chiami? Se lo colpivo mi gasavo un sacco Che sto sti cosi? Perché quel coso si avvicina minacciosamente verso di me? Scusami Caro, caro Oh, oh, oh Lasciami stare No, no Mi sta prendendo signori Mi sta prendendo, no Palese, palese Ma dai Mannaggia la miseria Dai, mo sto coso mi... Dai, mi, mi faccio eliminare da sto tizio Solo perché sto coso mi sta portando via Dai, man Di nuovo Di nuovo Ma sei serio? Dai, mi fai di nuovo il tiro al bersaglio Ma non vale Devo fare questa cosa, devo fare questa cosa. Non è andata bene, signori. Comunque, ragazzi, non vedevo l'ora che rimettessero sti cavolo di fucili di precisione. Finalmente hanno levato quegli archi inutili, brutti e poco fantasiosi. Champ! Ciao, hanno rimesso la ciaba. No, va bene, non ci credo. Fantastico. Mending machine, ok. Uh, ah, ok, mi. perfetto. Dice no healing needed. Ah, perché mi posso anche curare qui. Ok, pozze piccole, medikit Questo è carino, così è molto più sensato rispetto, magari agli NPC che ti davano cose a caso. Ci sta. Palesemente è un bot. Ok, ci ho provato. Questo è un bot Ciao Stealthy Stronghold Ah non è Stealthy Stronghold Oddio Sì funziona Che figata Non mi arriva una cecchinata Ma di quelle così potenti di karma no? Godo Ma, ma cosa? Cosa è stato? Mi, ci siamo eliminati a vicenda Vabbè va raga dopo questa basta Ma che cos'è? Dai GG Ma no, non mi capitava una cosa del genere Da, da, da credo un anno Ok ragazzi ad essere sincero questa season mi piace veramente un botto Per ora non me la sento di dargli un voto ma è sicuramente sopra il 7 e mezzo Spero che anche voi questa season piaccia ragazzi Mi raccomando vi ricordo di shoppare il pass battaglia solo e solamente con il mio codice creatore fortu Ma soprattutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete tutti i miei prossimi video Noi ci becchiamo alla prossima